A tutti, buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, però prima di passare a questo argomento voglio dirvi che sul nostro sito Rete 8 Economy ho già, siamo già arrivati a circa 1500 contatti, quindi un fatto molto importante e mi corre l'obbligo a questo punto di ringraziare... Un signore il quale ci segue, sto parlando del dottor Edoardo Sferrella, il quale ha il sistema. Pensate che cos'è il sistema? È un'arte marziale russa di origine slavo-ortodossa, che sta da pochi decenni diffondendosi anche in Europa, affonda le sue radici nella tradizione misterica dell'esicasmo e dei padri del deserto ispirata all'antica usanza della cosiddetta preghiera del cuore raccontata nel sacro testo del cristianesimo ortodosso Filocadia e mm, è sicuramente non si può definire proprio solo arte marziale è anche benessere per psicofisico ho voluto mm, da parte mia ringraziare questi amici i quali mi scrivono tutte le settimane continuate a seguirci quindi presento gli ospiti di questo...